Inizia tutto da te, da quel sorriso che ricorda cosa significa lasciarsi andare, cosa significa ricominciare. Inizia tutto da te, da quelle gote così paffute, così grandi da innamorarsi, unire i nostri tuoi universi. Inizia tutto da te, ti direi cos'è importante come stare in mezzo a tanti senza perdere ciò che senti inizia tutto da te da quelle cose così banali come il cullarti tra le mani e lo farei fino a domani se il mondo potesse avere i tuoi occhi non ci sarebbe la guerra la terra, se il mondo potesse avere i tuoi passi, non cercheremmo progressi ma creeremmo noi stessi. L'amore è molto più di un'utopia. Lo puoi trovare dentro casa tua, dentro casa tua. Riparte tutto da me, dalla paura di cambiare Che non può certo frenare la nostra attitudine naturale Riparte tutto da me, da quelle rughe lungo il viso Distese da un sorriso, davanti a questo paradiso Riparte tutto da me perché mi sento un po' più grande, mi scopro ad essere più paziente, per navigarti tra le onde. Riparte tutto da noi, come un vestito da provare, come la luna e le sue stelle, come scartare caramelle. Ci sarebbe la guerra, illuminiamo la terra, se il mondo potesse avere i tuoi passi, non cercheremmo progressi, ma creeremmo noi stessi.